Santa Lucia avrà fatto certamente un ottimo lavoro grazie alle nostre esortazioni Mi raccomando, scegli quello giusto Non dimenticare di iscriverti al canale e di attivare la campanellina Finalmente potrai capire i cittadini di Darfo Boario Terme quando, disperati, esclamano o mai affolacato Avevamo già visto il Potaverb mangiato fuori, ma oggi ti facciamo sentire una evoluzione pazzesca Hai presente Piero Vapore? Gli ho detto così di non mangiare fuori la paglia del basto Piero Apur sappiamo già chi è perché lo abbiamo incontrato qualche puntata fa Ne ha combinata un'altra delle sue Ghe presente Piero Apur? Goditi le mie la paia del ba! Il povero Piero Vapore non ne fa una giusta. Questa volta non fa nessuna parte di invidia, ma la sua vita dissoluta lo ha condotto sull'astrico. Ecco Silvia che cerca di richiamarlo all'ordine. È presente Piero Vapore? Eh. Gli ho detto di stare attento a non sperperare tutto, altrimenti andrai in malora. Ti devo una piccola spiegazione su questo potaverb. Innanzitutto il basto. Il basto è quella cosa che veniva attaccata all'animale per poi appendervi i carichi da trasportare. La paglia veniva messa tra il basto e il dorso dell'animale per rendere meno doloroso lo sfregamento. Eliminare questa paglia, mangiandola fuori, significa dare fondo alle proprie sostanze danneggiando persino il proprio lavoro. Una tua amica di Edolo al telefono ti sta dicendo che suo marito è partito per il Gibuti per andare a lavorare sulle piattaforme di estrazione del petrolio. <sussurra> La fa paola su me. Eviterai con attenzione di chiederle cosa significa fa paola. Ma poi ti metterai in rete cercando disperatamente il significato. Fare paola fare Paola farsi Paola Dopo due giorni di ricerche incapperai finalmente in questo video, in questo canale, e avrai la tua spiegazione. Fa Paola significa soffrire nel superare situazioni delicate. Quindi ricorda Milanese, per mettere in guardia i tuoi amici dallo sperperare migliaia di euro in regali di Natale potrai usare un efficacissimo Faminga al fus. Non è che puoi mangiare fuori la Paglia del Basso per due regali di Natale, su? Donaci un like e se sei un lavoratore bresciano sulle piattaforme petrolifere in Djibouti, suggerisci altri potaver. Forse è meglio che mi trovi un lavoro vero. Tu che dici? A fare a fare il palero qua te, ma dopo, sta paniera, la non è margota.